Ti prendo e ti porto via, la stella del porno Jenna Jameson ha raccontato in un libro di quella volta in cui ha temuto di essere rapita dal campione di wrestling The Undertaker, prima prendo a calcio in culo il tuo ragazzo e poi meno. La leggenda del porno Jenna Jameson racconta di come una volta fu realmente preoccupata di essere rapita da The Undertaker. La donna, 43 anni, ha raccontato l'episodio nella sua autobiografia Of To Make a Love League a Porn Star. Il wrestler che ha confermato le voci che lo volevano nuovamente su VTV a gennaio, ha detto di aver conosciuto a 16 anni la donna quando lavorava in un negozio di tatuaggi. Nel suo libro del 2004, che è stato sei settimane nella lista The New York Times Best Sellers, la Amazon ha riferito di come i due fossero diventati amici e uscissero insieme. Jenna Mason 2. Le sue parole, Undertaker era uno dei wrestler più forti in quel momento. Jameson ha raccontato che, nonostante fosse uno dei campioni più temuti, in realtà aveva paura di lei. Tucker, 52 anni, poi ha iniziato a corteggiarla, prendo a calci nel sedere il tuo ragazzo e ti porto via con me. La pornostar. Pensando che non sarebbe stato uno scherzo, si mise in salvo. Scesi le scale di corsa e dissi a Jordan che dovevamo andare via perché quelluomo lo avrebbe preso a botte e rapito me.